Eh, Siracusa conquista Locri, si, eh, diciamo, Dioniso I di Siracusa conquista Locri, eh, avanza verso Caulonia, la conquista, la distrugge, deporta la sua popolazione a Locri e a Siracusa e di fatto Caulonia diventa un appendice di quel grande impero mediterraneo che era allora Siracusa. In realtà le, eh, archeologiche non eh, ci parlano diciamo, di una vera e propria distruzione. Bisogna aspettare una generazione con il figlio di Dionisio I, Dionisio II, a, eh, affinché la città eh, venga ricostruita. Eh, questo è ben evidente dagli scavi. La, la città viene organizzata secondo un'organizzazione un razionale. Per per strigas, cioè per cardi e decumani che si incrociano in maniera perpendicolare e ehm, eh, quindi con degli isolati che si avvicendano in maniera regolare. Questa ricostruzione del IV secolo diciamo, trova poi un momento di cesura appena successivamente, quando invece da nord arrivano una popolazione guerriera, i bretti, i quali si insediano all'interno della città, la città si integrano con la popolazione locale, si acculturano alla maniera, alla maniera greca e la popolazione ebrette continuerà a eh, popolare diciamo, questo posto fino alla fine del terzo secolo quando eh, si affaccia una nuova potenza mediterranea, Roma siamo in una fase cruciale, una fase in cui eh, Roma si fronteggia con Cartagine a e Scipione si incontrano diciamo, nel meridione d'Italia e si va costituendo effettivamente, in un momento in cui si va a costituire effettivamente l'equilibrio del Mediterraneo. I preti per affinità anche culturali si schierano con, eh, si schierano con Annibale, purtroppo nel 204 i romani sconfiggono Annibale e di fatto Caulonia non, non esisterà più come un'entità amministrativa. Eh, verrà popolata soltanto a partire dal primo secolo in una piccola località, località San Marco, vicino agli scavi che avete visto venendo fin, fin qua eh, una, piccola stazione, una piccola stazione di posta lungo il cursus publicus che durerà fino al VII secolo d.C. Dopo eh, dopodiché il popolamento in quest'area sembra totalmente assente e dal VII secolo in poi parleremo un altro, un altro tipo di greco il greco medievale, il greco di Bisanzio nascerà appunto sulle montagne eh, retrostanti la città, la città di Stilo il, questo edificio è un, un per contenuto...